Ciao, sono Marco, come vedi sono nel mio ufficio, eh? Ti piace come ho messo i mobili? Sono insieme al fedele amico a quattro zampe che sta scalpitando qui davanti, a noi, mete. Voglio darti una piccola, piccolissima pillola di saggezza per quanto riguarda il chiedere. Io l'ho appreso tanti anni fa leggendo un libro meraviglioso, fantastico, e l'ho letto almeno sei o sette volte quel libro e ogni tanto lo rileggo, tant'è vero che ce l'ho sempre lì. Se vuoi ottenere sempre qualche cosa, chiedi con gentilezza direi è tutto qui il segreto. E pare di sì, perché a volte capita, a me perlomeno capita abbastanza frequentemente, di non so frequentare degli sportelli pubblici e vedere che dall'altra parte dello sportello, cioè nella parte interna dell'ufficio, c'è il più delle volte, causa, lavoro monotono e routine, un impiegato abbastanza annoiato e abbastanza stanco di quello che fa, ripeto, a causa della routine, però è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare, è toccato a lui perché l'ha scelto lui o lei. Dall'altra parte, di solito, dietro la vetrata, che guarda questo che viene definito di solito un acquario, c'è una persona nervosa perché il più delle volte non riesce a spiegarsi bene. Ora, se io non riesco a spiegarmi bene e cerco di imporre il mio pensiero, o meglio di spiegarmi aumentando il volume della voce e l'aggressività del tono che uso, è un errore madornale, non riuscirò mai ad ottenere un minimo di eh, flessibilità ulteriore aggiuntiva rispetto a quella che ha già dall'impiegato, non lo otterrò viceversa, se usano la dolcezza e la comprensione anche per il lavoro che sta facendo, perché io devo ringraziarla quella persona, perché io lo so che sta facendo un lavoro veramente duro e pesante ed è snervante farlo tutti i santi giorni, ma ripeto, è uno sporco lavoro e qualcuno lo deve fare, io ringrazio lui o lei che lo sto facendo e mostro anche la benevolenza di una persona tollerante e che vuole ottenere qualche cosa da questa persona che vuole ottenere qualcosa cosa da quest'istituto, da quello eh, presso cui io mi sono rivolto, voglio ottenere qualche cosa. E come lo ottengo? Con la dolcezza. D'altro canto, quello che diceva il libro che ti ho detto prima, che poi altri non è che come trattare gli altri e farsi gli amici, dice che prendi molte più mosche con una goccia di miele piuttosto che con un bicchiere di fiele. Ma è ovvio. Se vuoi ottenere qualche cosa, dagli quello che vuole quella persona. E quella persona che sta al di là dello sportello, al di là del vetro, che la vedi annoiata, magari anche fine giornata, per cui ulteriormente hai annoiato o annoiata da, dalla giornata che ha vissuto, ha bisogno di comprensione ricordalo ha bisogno di comprensione perché è vero che sta lavorando ed è un dovere suo sì ma c'è bisogno anche di comprensione per tutti quanti perché ci sono lavori più o meno usuranti fisicamente e ci sono lavori più o meno usuranti mentalmente e quello è evidentemente è un lavoro usurante mentalmente perché il più delle volte trovi una persona abbastanza stressata dall'altra parte quindi ricorda che prendi molte più mosche con una goccia di miele piuttosto che con un bicchiere di fiele. Io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe e ti auguro, e anzi ti invito ad usare quanto più miele possibile, soprattutto per tutte quelle persone che hanno bisogno di un po' di dolcezza. Ti saluto con un abbraccio. Ciao. Sì, sì, andiamo King.